Come è andata? Eh, pesante passivo, passivo, Pesante. Passivo, sì. Questa non è una storia comune. Questa non è una maratona comune. Questa è la storia di Cosimo e della maratona di Pisa. Ma come al solito. Partiamo dall'inizio. Sto arrivando alla conferenza stampa della Maratona di Vigia dove ci spiegheranno come sarà il percorso. Sono già preoccupato perché comunque sono le 16 fa effettivamente caldo e quindi, boh, non so, domani si partirà alle tre e mezza. Cercherò di capire quale impostazione di gara attuare. Chiederò anche a Dani, il famoso podista Spagnolo che corre la mezza maratona in un'ora e 0-1 è uno dei più veloci, forse il più veloce a record di Spagna, sull'ora in corsa. Chiederò come comportarmi, lui l'anno scorso ha vinto la 22 km, adesso però lo sentiamo. Fa veramente caldino e sono le 6 di sera, a quest'ora domani sarò già arrivato, però oggi c'è stata la conferenza stampa molto interessante, hanno detto che comunque è una delle migliori gare per chi volesse vedere e partecipare a una competizione un po' diversa dove nella prima parte della gara stessa c'è una salita importante domani cercherò di filmarla perché invece nella seconda parte è tutto più o meno in sali scendi ma più in discesa e speriamo bene di fare un buon risultato mentre tutti parlano Cosimo mangia sto facendo carico di carboidrati perché eh, effettivamente questa maratona è, è pesante non lo sapevo ma è pesante, ci sono parecchie salite e quindi devo recuperare con questo ben di Dio si dice <ride> ovviamente questa mattinata l'ho passata sulla spiaggia a guardare il sole, a guardare il mare veramente non, non riuscivo a correre, ero lì a guardare fermo, a ammirare questa bellissima isola il giorno della gara, insolitamente il sabato pomeriggio, abbiamo capito che non ci sarebbero state le condizioni ideali per gareggiare. Siamo al giorno della gara, mancano solamente un'ora e mezza alla partenza, stiamo andando effettivamente al ritrovo, eh, fa un caldo abbastanza importante ma soprattutto si corre alle tre e mezza e questa cosa potrebbe inficiare la performance che comunque sarà sicuramente Inficiata anche dal fatto che ci sono delle salite importanti nei prossimi minuti comunque chiederò a cosimo come affronterà la gara cosimo sei pronto sono prontissimo divertimento assicurato quattro ore quattro ore anche qualcosina in più ho previsto le salite che ci sono insomma eh, sarà bello sarà bella tosta come come gara spero di farlo almeno ogni 5 10 km ristori di fare un bel po' di video, anche perché ci dobbiamo divertire! Io la crema solare comunque me la metto, beh, non è una pubblicità, più che altro non pensavo ci fosse questo caldo e quindi Uh, non vorrei ritrovarmi super abbronzato dopo la gara quindi protezione 50 manca un'ora e mezza alla partenza sono con Cosimo ci siamo già riscaldati perché comunque fa abbastanza caldo siamo qui alla partenza della maratona cioè no partenza questo è l'arrivo adesso stiamo aspettando oh, un pulma che ci porta alla partenza e ci stiamo godendo ancora questo fantastico panorama. Adesso siamo sotto un boschetto, ci stiamo rilassando giusto per non perdere un po' di, di energia. Qual è la tua strategia nutrizionale e quanti gel prenderai? Per quanto riguarda i gel, questa volta, siccome ci sono parecchie salite e salescendi, e eh, ho pensato di usare eh, il Beta Fuel della di Scienza in Sport. Ne userò 4: quindi tre Beta Fuel e un gel classico eh, normale. Uh, penso di usare il primo gel classico uh, dopo 8 km uh, però ovviamente questo è tutto su, per quanto riguarda il mio fisico il mio corpo per cui ho provato durante i mesi e, mentre gli altri tre gel beta fuel uh, intorno al 14 25 km e poi intorno al 35 poi arrivati al porto contrariamente al solito ci siamo rilassati Prendiamo il traghetto per andare a Formentera, secondo te potrebbe essere una soluzione al posto di correre? Magari andiamo a vedere anche quest'ultima isola. Allora secondo me sì, possiamo provare a fare un aqua <ride> facciamo andiamo a Formentera, poi di là facciamo a nuoto, arriviamo a nuoto fino a Ibiza e poi partiamo per la maratona. A livello di scarpe, io ho usato le Fast R di Puma, super veloci, mentre Cosimo le Metaspeed Edge di ASICS. riscaldamento con massi stiamo, stiamo andando. andando a 4 km si sì, sì, si vede sono così fresco da andare a 4 km e adesso con i veri influencer stiamo andando a 3.20 ora 3.10 lui ci va io stiamo andando tristi tristi con al alla tiro. partenza a 8 minuti a questa a 4 ore sì, sì. ciao ciao ciao ciao ciao De 5 Y chicos, ya sabéis, los que vais a 5 horas, os esperamos a todos a todas en Che facciamo? Ci divertiamo oggi? Yeah! Eso digo yo. ¿Eh? Lo mismo que tú has dicho lo digo yo. vai vai Ahí está. Eh ragazzi, siamo arrivati al dodicesimo chilometro quasi tredicesimo non ce n'è salita eh! ci siamo dai paesaggio stupendo io nel frattempo ne sto approfittando anche a sentire un po di musica pasco allora, ragazzi siamo al diciottesimo chilometro e si festeggia la grande! Guerra 3! grande! Dai, fuori, la corsa trasmette veramente tantissima felicità! Oh no, no. Oh. Vedete, ragazzi, questa la, la bellezza della corsa, è proprio questa. Tra l'altro sarebbe brillante se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni e video come questi nei prossimi giorni arriveranno comunque copiosi. Vamos, vamos! Acqua? Sì, acqua, acqua. Acqua, acqua, acqua, come non poter fare la fotografia al ventesimo oh, chilometro? Grazie! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Divisa Monato! Yeah! Allora ragazzi, qui siamo al 31 ⁇ chilometro! Ah. un po' di stanchezza si fa sentire, c'era abbastanza dislivello! slivello, però Dipisa è veramente fantastica! Hola! La mia gara è stata davvero complicata, ho corso praticamente da solo almeno per 35 km, Comunque decisamente un ottimo allenamento muscolare Sono arrivato al traguardo e poi ho visto l'arrivo della 22 Ho chiacchierato con Dani e poi dopo la premiazione ho aspettato l'arrivo del mitico Cosimo Ragazzi mi ha portato allucinante spesso siamo vicini a Pasqua che al party serale non ci sono andato ho fatto invece quattro chiacchiere con Carlos Diaz, atleta Nike all'hotel mi sono comunque divertito a Ibiza è una gara che ti resta davvero nel cuore super suggerita l'anno prossimo meglio però la 22 km grazie per aver visto tutto il video stay strong keep running ci vediamo alla prossima vado a dar da mangiare il coniglio che è comunque qua sotto